Buongiorno a tutti e a tutte, sono Alessandro Sarretta e sono in veste di, eh, qui in veste di coordinatore nazionale di OpenStreetMap la conferenza organizzata da, da Wikimedia Italia, le voci che avete sentito prima, penso fosse Francesca, eh, che hanno aiutato a, a confezionare il webinar che è uno di alcuni webinar che verranno fatti in questo periodo e anche, come diceva prima, eh, sarà registrato e condiviso nel canale YouTube di eh, Wikimedia Italia. Allora, provo subito a condividere lo schermo, sperando che funzioni bene come prima. Eccoci qua. Vedete la presentazione? sì sì sì funziona tutto a posto allora fatemi fare un solo passaggio per lanciare la presentazione a pieno schermo così si dovrebbe vedere ed tutto allora chiedo un'ultima conferma se vedete tutto a, a schermo intero Sì. sì? Sì, sì. Perfetto, grazie. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. Alcuni con li conosco di persona, delle persone che ho visto che si sono connesse, altre solo via mail o via Twitter e altre probabilmente non li conosco ancora. Comunque mi fa piacere che vi siate iscritti a questo webinar che, è, come vedete, riguarda OpenStreetMap e l'uso di OpenStreetMap a supporto della gestione dell'emergenza coronavirus. Eh, non voleva essere un titolo pretenzioso, è semplicemente come si può utilizzare la Street Map in questo momento, in questo contesto, ehm, per inserire informazioni, contribuire a creare delle informazioni a supporto anche ehm, dell'emergenza coronavirus per arricchire quindi le informazioni geografiche eh, anche in questo contesto emergenziale. Allora, cosa parleremo oggi? Eh, sarà una presentazione, io Ritengo di spero di, di stare una mezz'oretta di presentazione e dopo lascerei spazio a, a delle domande che quindi potremo fare eh, interattivamente nel webinar. Una presentazione con una piccola introduzione a OpenStreetMap. Io non, non do eh, conoscenze eh, per scontate su OpenStreetMap, quindi faccio un'introduzione di base. Alcuni accenni su come fare i primi edit in OpenStreetMap e alcuni esempi molto semplici di come eh, editare elementi in OpenStreetMap a supporto dell'emergenza coronavirus con alcuni esempi che vedete principalmente in relazione alle consegne a domicilio che era un elemento che in queste ultime settimane è stato eh, discusso e sviluppato un po' in vari contesti. E, è una presentazione che non è una guida passo passo e nemmeno una cosa molto ampia. Spero che possa essere la prima a dare degli spunti a qualcuno e magari essere eh, seguita da altre, non, non necessariamente fatte da me, ma che possono arricchire la presenza anche online di ehm, guide relative a OpenStreetMap in italiano e anche dei momenti di interazione con persone più o meno nuove nel mondo OpenStreetMap. Se per caso eh, sentite, aggiungo che questo è dei rumori di fondo, è un contesto familiare, quindi abbiate un attimo di pazienza, spero che sia la connessione e sia l'infrastruttura fracciatura funzionino e spero che sia interessante allora, cos'è OpenStreetMap? partiamo da zero anche se so che probabilmente alcuni di voi lo conoscono e lo usano già però eh, parto con una premessa che è abbastanza comune eh, spesso si paragona OpenStreetMap come l'alternativa open, aperta di Google Maps non è solo quello, può esserlo in, per certi versi lo è ha delle funzionalità che, che diciamo, duplicano o eh, sostituiscono o possono permettere di non utilizzare Google Maps ma l'alternativa Open ma forse il paragone un po' più ampio è quello che OpenStreetMap corrisponde un po' alla Wikipedia delle, delle mappe quindi eh, come in Wikipedia si possono editare aggiungere informazioni come in un'enciclopedia dove tutti contribuiscono a creare delle voci enciclopediche in OpenStreetMap invece eh, chiunque può contribuire, con certe regole, a creare una mappa del mondo eh, accessibile eh, a chiunque. E tre principi, tre cose principali, principali collegate al mondo per streetmap è basato su una conoscenza locale, cioè eh, c'è un'enfatizzazione al contributo di persone che conoscono il territorio in cui vivono e lo arricchiscono con informazioni geografiche da inserire in OpenStreetMap. Ovviamente si può contribuire sia attraverso la, la raccolta di informazioni con tracce GPS, o andando a mappare sul campo e riportando sul computer le informazioni, oppure anche semplicemente dal proprio computer di casa eh, utilizzando delle immagini satellitari o aeree, anche in zone che non sono quelle in cui si vive ovviamente. Però c'è una forte eh, componente locale, così anche c'è una forte componente relativa alla comunità, le persone che vivono in una certa area, quindi di nuovo la conoscenza locale, si organizzano o comunque contribuiscono in modo aperto ma eh, collaborativo alla, ehm, alla creazione della mappa e eh, questa comunità è molto ampia tra persone volontarie che si interessano alla, alla propria realtà molto locale, a professionisti del GIS, a aziende, grosse aziende, che lo fanno anche per scopi eh, commerciali. E il terzo punto si collega a questo, cioè il fatto che, eh, a contrario di Google e di altre piattaforme che forniscono eh, informazioni cartografiche, i dati contenuti in OpenStreetMap sono, sono dati aperti, hanno una licenza aperta che è DBL, con certe condizioni, che permette di contribuire e di riutilizzare i dati inseriti in OpenStreetMap in modo pieno, aperto, e per qualunque scopo, anche a scopo commerciale. È un database OpenStreetMap, quindi eh, ci sono i dati, e anche se c'è una mappa di default, che è quella che si trova all'indirizzo web www.openstreetmap.org, e questa è, è la mappa di, di OpenStreetMap, come penso chi lo conosce è abituato a vederla, e quindi con un'informazione che è, è, appare con una visualizzazione di default. Qui non approfondisco, ma esistono molte visualizzazioni eh, extra, diciamo così, che eh, permettono di enfatizzare, eh, per esempio, le informazioni relative alle montagne, alle piste ciclabili, all'accessibilità degli elementi, quindi il database sotto è unico, la visualizzazione può essere differenziata a seconda delle, degli obiettivi e degli interessi. In Italia eh, OpenStreetMap è abbastanza sviluppato, questa è una mappa che fa vedere la densità dei nodi eh, di OpenStreetMap, dove è più luminoso, ci sono più informazioni, più elementi mappati, e, tanto per dare un'idea di come si possono fare visualizzazioni anche molto specifiche e, eh, sulle informazioni contenute nel in database. C'è una comunità eh, OpenStreetMap in Italia, c'è Wikimedia Italia che è il... Il, il chapter, il riferimento locale per eh, OpenStreetMap Foundation in Italia che è l'associazione la, eh, lente diciamo, che coordina eh, OpenStreetMap in tutto il mondo in Italia Wikimedia ehm, fa le veci a livello nazionale e ci sono una, molti utenti più o meno attivi adesso queste sono delle statistiche aggiornate a oggi ehm, ci sono una, un 150, 200, adesso siamo un po' in calo perché probabilmente c'è molta meno attività di mappatura sul campo in questi giorni ovviamente. Comunque c'è una comunità di utenti costanti e alcuni vanno, alcuni vengono, alcuni editano con costanza, altri meno, che contribuiscono a inserire informazioni in OpenStreetMap. Un accenno a chi lo usa, non è solamente un gioco di eh, appassionati volontari che inseriscono informazioni geografiche, ma eh, ci sono ditte come Facebook, che utilizzano OpenStreetMap magari non, non, è, non se ne accorge immediatamente perché è un po' nascosta ma eh, la, le mappe che vedete in Facebook se ci cliccate sopra e cliccate sulla, sulla in basso a destra sono eh, basate su eh, dati OpenStreetMap quindi è una delle visualizzazioni possibili integrate da, ehm, da Facebook nei loro, nei loro sistemi un altro accenno di una uh, realtà italiana istituzionale come ISTAT che sta facendo delle tecniche sperimentali di integrazione dei dati di dati OpenStreetMap per, per esempio l'indicatore di incident incidentalità. Ho tenuto questa, um, questa slide con una sottolineatura che dice che non è stato ancora istituito un catastro strale nazionale armonizzato e sistematico per evidenziare che spesso OpenStreetMap è utilizzato anche in sostituzione di informazioni geografiche eh, auto autorevoli, perché spesso non c'è quell'armonizzazione necessaria, per esempio, per avere un'immagine, un'informazione a scala nazionale. Come funziona in due parole, o tre? Eh, bisogna registrarsi eh, per poter editare in un'opestrip, non per, per, per visualizzarlo, ma per editare, sì. Eh, ogni utente registrato può portare modifiche e non ci sono filtri preventivi. Cioè, se un utente modifica qualcosa e salva... Eh, questo eh, va direttamente sulla mappa del mondo in qualche decina di secondi, qualche minuto, ma entra nel database e, e questo non è bene nel male perché eh, come possono succedere degli errori oppure degli utenti inesperti possono eh, com compiere degli errori o come possono esserci anche dei vandalismi in realtà ogni utente anche può contribuire in modo positivo alla qualità della mappa, controllando che le informazioni che vengono aggiunte da persone nuove siano di qualità e controllando che non ci siano delle, mh, delle, dei macro errori o che vengano effettuati dei vandalismi sulla mappa. In questo modo si può correggere molto velocemente, come succede in Wikipedia, eh, eventuali, eh, eventuali errori eh, della mappa stessa. Anche qui, molto, molto schematicamente... OpenStreetMap contiene degli elementi eh, definiti geometricamente come nodi, eh, percorsi, way, e relazioni. I nodi sono dei punti che compongono anche eh, linee aree, le way sono linee o aree, linee chiuse che formano delle aree, e ci sono delle relazioni che mettono insieme cose diverse eh, nella, nel database. E ogni elemento, come può essere una casa, che è una linea chiusa, o una strada, che è una linea aperta, o un negozio che può essere identificato con un punto, eh, hanno dei tags, delle etichette che lo descrivono con delle coppie chiave valore. Per esempio, edificio uguale residenza, oppure negozio uguale panificio. Delle cose del genere, tutto in inglese in realtà. Quindi se vedete in quei link lì, eh, avete delle pagine che descrivono eh, in dettaglio come si descrivono tutti gli elementi geografici che vanno in OpenStreetMap. Ecco, questo, il wiki di OpenStreetMap, ehm, è riferimento per poter capire il linguaggio che utilizza OpenStreetMap. È un linguaggio libero, quindi ciascuno può arricchire anche la semantica del, del database con delle proprie invenzioni, ma è controllato e comunitario, quindi... Eh, wiki è il luogo dove si discute, si descrive e si deve controllare come vanno mappati i vari elementi geografici. Allora, la base è che prima, ovviamente non lo facciamo adesso live se qualcuno non ha mai editato, non vi chiedo di andare adesso a registrarvi, a editare, però eh, qui vedete a questo link come un nuovo utente si deve registrare, classico form, email, indirizzo, password, e, e dopodiché si può loggare all'interno del portale OpenStreamer.org e quando una, mh, un utente è registrato e loggato uh, in alto a destra avrà il suo username e eventualmente l'identificativo anche della, della foto e potrà incominciare a, uh, a editare con il tasto edit quindi quando andrete o quando andate mh, usualmente in, in, sul sito OpenStreamer.org potete visualizzare la mappa eh, come mh, eh, navigare la mappa, oppure se volete inserire o correggere delle cose, schiacciate edit e fate degli edit, dopo lo, lo guardiamo. Eh, ID, che è l'editor di default che trovate nell'interfaccia di OpenStreetMap.org, non è l'unico editor, se cliccate in quella freccetta di fianco edit, vedete che ci sono delle altre proposte, che però sono un po' più eh, tecniche, anche se più avanzate. Gli utenti più esperti usano per esempio JOSM, che è un editor desktop che si installa sul vostro PC e che permette di fare, ha delle funzionalità molto più integrate quindi di solito utilizzato da utenti più esperti. E veniamo all'argomento all di oggi, diciamo decliniamo OpenStreetMap con dei concetti che possono probabilmente aiutare eh, alcuni del... supportare in qualche modo eh, le l'utilizzo dei dati anche um, all'interno dell'emergenza del coronavirus. E di cosa stiamo parlando? Molto semplicemente degli elementi utili come le attività commerciali che in questo periodo hanno attivato dei servizi di consegna a domicilio per persone in difficoltà o per anziani. E, e ci concentriamo con un esempio espressamente su questo. Oppure farmacie che sono aperte solitamente, ma tanto più anche in questo periodo possono essere importanti per sapere dove andare, se si hanno dei problemi. I numeri civici che sono, hanno, sono diciamo, coperti in Italia a macchia di ropardo, quindi in alcune zone sono già stati inseriti e molto dettagliati, in alcune zone non ci sono, possono essere un'informazione molto importante per, in caso di emergenza e vengono utilizzati, OpenStreetMap viene utilizzato anche da, in alcuni casi dalla protezione civile o dal numero unico dell'emergenza 112 proprio perché dove presenti... Eh, gli numeri civici sono molto precisi e dettagliati quindi possono essere a supporto anche di trovare dell'esigenza di trovare attività, persone, indirizzi eh, all'interno del territorio italiano oppure l'inserimento di altre attività commerciali che attualmente magari sono chiuse ma quando speriamo finirà in fretta questa, questa emergenza mh, si potrà cercare di supportarle anche rendendole eh, accessibili e visibili alla più ampia platea eh, possibile allora, eh, adesso veniamo un po' all'argomento specifico partiamo dalle um, consegne a domicilio è nato un po' da alcune discussioni che sono, uh, sono create nella mailing list di OpenStreetMap e è un'idea siccome eh, le persone non si possono muovere eh, facilmente da non si devono muovere e alcune persone non hanno possibilità di muoversi facilmente per andare a fare acquisti e la mappatura delle esercizi commerciali delle attività che eseguono consegne a domicilio ehm, può essere molto importante. In questo caso l'obiettivo è di mappare quelle attività che in accordo con i comuni sono inserite in, inserite in delle liste che per questa emergenza espressamente eh, hanno reso disponibile una consegna a domicilio. Quindi non sono le attività che di solito fanno già consegne a domicilio ma sono quelle che eh, eh, sono state selezionate dai comuni stessi in modo da supportare le persone in questa emergenza. In OpenStreetMap, parlando di eh, metadati, diciamo, che descrivono l'informazione geografica, un'attività che fa consegna a domicilio si descrive con il tag, con la chiave delivery, e con, eh, di default, la, il valore yes, quindi scrivere in un nodo, per esempio, Delivery uguale yes, significa che quel eh, negozio fa consegna a domicilio. Questo diciamo, è il linguaggio di base. Eh, Accenno alla procedura diciamo, che, che, che si è attivata in queste ultime settimane, alcuni esempi di iniziative comunali che hanno attivato, nello specifico una lista di eh, esercizi che fanno consegna a domicilio, sono quelle che vedete lì, sono quelle che ho trovato io, ce ne saranno, credo, moltissime, se non in tutti i comuni c'è il link a ciascuna di esse e, e da quelle sono state create inserendo dei dati in OpenStreetMap delle mappe, in questo caso in, in UMAP che è un altro strumento eh, dell'ecosistema OpenStreetMap che sfrutta i dati OpenStreetMap eh, per queste città, per questi, per questi comuni nel quale è possibile eh, visualizzare l'icona e eh, avere informazioni sul numero di telefono da chiamare per eh, quella specifica attività quello che volevo fare, um, ah, come si fa? Ecco, il flusso di lavoro per una persona che, non, che è un po' nuova di questo, um, in questo mondo eh, deve essere comunque abbastanza rigoroso, perché le informazioni che si inseriscono in OpenStreetMap devono essere il più possibile precise e documentate e verificabili possibile. Quindi si parte da trovare una fonte di dati attendibile. In questo caso potrebbe essere, anzi, è, è stato un po' per tutti gli esempi che ho fatto prima il sito del comune in cui c'è un elenco di attività individuare l'attività che si vuole aggiungere se ne seleziona una e si dice ok, vediamo se c'è o se posso arricchire questa informazione approfondire informazioni sulla posizione e dettagli nel senso che spesso le liste hanno un indirizzo e con un numero civico però magari eh, in OpenStreetMap non è mappato o è mappato in modo eh, impreciso si possono anche guardare se per quell'attività esistono dei siti web con dei riferimenti a numero di telefono, eh, l'email per cui chiedere maggiori informazioni. Se, si riesce, se non è già presente in OpenStreetMap, si inserisce poi, quindi il point of interest, punto per esempio che rappresenta la, la posizione dell'attività. Si correggono si integrano i tag se invece l'attività è già presente, e selezionando i tag opportuni, dopo ne parliamo. Si salva in OpenStreetMap commentando il change set. Dopo eh, vediamo l'esempio, ma è molto importante in OpenStreetMap che ogni operazione di editing nel database eh, sia descritta da un piccolo, mh, una, una frase, due frasi, che dicono cosa si è fatto. E magari anche con dei riferimenti da dove si sono eh, inseriti i dati. Adesso vorrei fare un esempio. Quindi vediamo se riesco a uscire da qui e andare a partire mh, sfruttando proprio quella, quella lista di cose da fare che vi ho fatto vedere nella slide precedente quindi ad esempio il comune di Padova ha fornito questo elenco di eh, attività eh, divisa in, in, nei quartieri che forniscono una spesa a domicilio proviamo quindi a utilizzare come esempio la, il negozio Angoli di Mondo sito in Riviera Tito Livio 46 a Padova copiamo questa informazione, ci spostiamo quindi nell'interfaccia della pagina principale di OpenStreetMap e possiamo utilizzare il box in alto a sinistra, con cui è scritto search, per fare una ricerca dell'indirizzo sulla mappa. Se copiamo l'indirizzo completo, rivire a titolivo 46 Padova, e clicchiamo su Go, eh, vedete che eh, vengono mostrati alcuni indirizzi, tra cui un negozio di biciclette in Riviera Tito Livio, un taxi e la strada residenziale Riviera Tito Livio non c'è il numero civico 46, quindi c'è un punto che eh, individua la tratta stradale Riviera Tito Livio, quindi non c'è quell'informazione inserita. Conoscendo l'area eh, so che il, il negozio Angoli di Mondo si trova in questo edificio qui proprio di fianco alla Galleria Tito Livio e eh, provo ad andare in Edit quindi per inserirlo si carica l'interfaccia di editing di OpenStreetMap che quindi passa da visualizzazione alla reale possibilità di modifica se zoomiamo in quest'area qui che so essere quella in cui si trova la in negozio negozi angoli di mondo, vediamo che in realtà angoli di mondo è già presente con un punto è localizzato però nell'area ehm, nell sbagliata, è in mezzo alla strada, diciamo così. Qualcuno ha mappato questo negozio nel posto sbagliato senza informazione relativa all'indirizzo. Vedete che qui a sinistra c'è un pannello con le varie informazioni, è uno shop, quindi è un negozio di che tipo? Fair Trade, quindi eh, vende prodotti Solidali e ha solo queste informazioni, il nome e il tipo di negozio, manca appunto l'indirizzo. Eh, poiché so che si trova qui, posso semplicemente cliccare sul punto, trascinarlo e posizionarlo nella, nella, nello spazio, nella, nel luogo in cui si trova, in questo caso si semplifica la presenza di un negozio che è un'area con un punto e a questo punto possiamo aggiungere informazioni utili. Innanzitutto l'indirizzo, eh, vedete che qui c'è un box predefinito che aiuta ad aggiungere gli indirizzi in OpenStreetMap, quindi la strada vi presenterà le strade più vicine, Riviera Tito Livio, numero abbiamo detto 46, si possono aggiungere anche l'indirizzo postale e la città, in questo caso è Padova, ehm, andiamo a vedere nella scheda del Comune di Padova, eh, c'è anche il numero di telefono. Che posso copiare e inserire in un campo apposito che per esempio può essere phone si aggiunge un nuovo campo con la più vedete che si aggiunge una nuova linea alla lista di tutti i tag presenti se cioè scrivo phone c'è cioè un'autocompilazione che suggerisce i tag, anzi le chiavi ehm, basate sui caratteri che avete scritto quindi seleziono phone, copio l'indirizzo e in questo modo abbiamo inserito le informazioni presenti nella lista fornita dal comune di Padova. Cosa posso fare di più? Ehm, aggiungere le informazioni relative al delivery. In questo caso ehm, nella presentazione eh, trovate una modalità di tagging, mh, un esempio di dettaglio di tagging, quindi che oltre agli elementi, i tag di base come nome, indirizzo e tipo di negozio per il covid, per la consegna a domicilio eh, utilizziamo un tag specifico che è, che riguarda il delivery eh, il tag generale per la consegna a domicilio in OpenStreetMap è delivery uguale a yes in questo caso l'abbiamo modificato sulla base di una proposta che vedete linkata nella presentazione eh, con un subtag COVID-19, quindi delivery, due punti, COVID-19 uguale yes. In questo modo eh, l'inserimento e l'eventuale modifica a fine dell'emergenza, l'informazione relativa alla consegna, eh, può essere modificata, infatti molti negozi hanno aggiunto eh, i servizi di consegna es esplicitamente ed espressamente per questa emergenza e magari non ce l'hanno in generale. Quindi qui sempre con una nuova aggiunta aggiungiamo delivery due punti covid19 e come valore mettiamo yes un'ulteriore informazione può essere aggiunta con un tag descrittivo quindi um, e questo anche questo è documentato nella presentazione nella presentazione delivery description it copio questo testo di esempio che avevo inserito, quindi delivery, un altro sub subtag che specifica una descrizione di come viene effettuata la consegna o perché c'è quel tipo di consegna, quindi description, due punti t, significa che è in lingua italiana questa descrizione, potrebbe esserci anche in altre lingue, e aggiungo, ehm, aggiungo, attivazione servizio a uh, domicilio di eh, generi di prima necessità per Covid-19 quindi anche in questo modo specifico il motivo di questo uh, tipo di delivery cos'altro possiamo aggiungere? informazioni eh, che, che per esempio sono uh, con una ricerca in internet si può um, trovare l'indirizzo web di Angoli di Mondo e si può aggiungere con per esempio website, un'altra chiave website e si compie l'indirizzo web. In questo modo se uno raggiunge questa informazione eh, potrà cliccare sul link del, dell'indirizzo web di Angoli di Mondo e ottenere maggiori informazioni. A questo punto <coughs> è possibile caricare le informazioni eh, veramente all'interno del database OpenStreetMap. Questo si fa salvando gli edit. In alto a destra c'è un pulsante che vi fa vedere quanti edit quanti elementi sono stati modificati, in questo caso uno, che è il punto e si clicca su save e vi viene suggerito di commentare il changeset, cioè i vostri, le vostre modifiche alla mappa ed è buona norma eh, farlo in modo, in modo descrittivo in modo da mh, mostrare cosa si è modificato e anche aggiungere delle informazioni che permettono di ritrovare modifiche fatte per lo stesso scopo Modo semplice in questo caso ehm, si, può, si può aggiungere per esempio aggiunti dettagli relativi alla consegna a domicilio attivata per l'emergenza covid-19 e eh, abbiamo in realtà anche eh, spostato e ehm, eh, aggiornata la posizione del negozio o modificata posizione del negozio aggiunti dettagli relativi ai consegna a domicilio come vedete eh, si può utilizzare anche un hashtag in questo caso Covid-19 che viene riconosciuto come un elemento eh, filtrante quindi se ci sono molti change set modifiche eh, su OpenStreetMap con, la, con un, un hashtag uguale possono essere collezionate e anche analizzate in modo più semplice è utile aggiungere anche un elemento source cioè caratterizzare qual è la fonte di informazione che ha permesso di fare questi edit in OpenStreetMap può essere local knowledge come in questo caso ho conoscenza del territorio quindi ho spostato il, la posizione del negozio angolo dei mondi in quell'area quell o anche eh, le informazioni riguardanti il numero di telefono eh, da cui sono partito sono quelle del, del sito web del comune di Padova e quindi aggiungo anche questa informazione che descrive meglio da dove eh, ho tratto eh, le informazioni per modificare le, eh, i dati in OpenStreetMap. a questo punto faccio l'upload e mh, i dati sono entrati nel database dalla visualizzazione di edit posso tornare riclicando qui a eh, quella in visualizzazione e tra alcuni secondi minuti, dipende dall'intasamento dall del server, e si può fare il refresh della pagina e si vedrà che il negozio Angoli di Mondo è stato spostato e ha le nuove informazioni relative al sito web, al tag delivery, al numero di telefono e all'indirizzo, quelle che abbiamo inserito. A questo punto torniamo alla presentazione e riguardiamo nel dettaglio quali sono le informazioni da inserire in un edit generale ma anche in questo caso specifico per la consegna a domicilio, ci sono dei tag di base come il nome, l'indirizzo, il tipo di negozio, il tipo di elemento che si inserisce, dei tag specifici per la consegna, abbiamo visto il delivery Covid-19 o la descrizione relativa ai delivery e poi ci sono altri tag che possono essere aggiunti eh, a corredo di tutti gli altri. Mi raccomando, ricordatevi di commentare i chainset in modo descrittivo e magari di aggiungere in questo caso un hashtag COVID-19 eh, in modo da tracciare le informazioni anche per, mm, a posteriori per un'analisi di queste modifiche. Si possono aggiungere, come dicevo anche prima, informazioni riguardo al telefono, il website e ricordiamoci di commentare i chainset con informazioni pertinenti e volendo, se si tratta di, di un contesto particolare, di... Eh, un hashtag che descriva quel contesto. E Ho lasciato nelle slide anche il link all'articolo in cui avevo descritto come creare una mappa con UMAP, non ne parliamo in, questa, in questo webinar, che è un altro strumento che permette di creare facilmente delle mappe interattive, e che quindi si basa su alcune delle informazioni che ho approfondito uh, quest'oggi. C'è il link all'articolo lì. Un accenno a altre Elementi che possono essere mappati con facilità e quindi arricchire di informazioni utili la mappa. Per esempio le farmacie. Si sta discutendo nella mailing list di OpenStreetMap anche italiana in questo periodo eh, l'utilizzo dei dati eh, delle, dei ministeri che riguardano le farmacie per dettagliare le informazioni eh, e per inserire farmacie che magari mancano nella mappa. In OpenStreetMap il tag da utilizzare è eh, amenity uguale pharmacy eh, se andate al link lì capite anche la ricchezza delle informazioni che possono essere aggiunte, per esempio dispensing, yes o no, fa la differenza tra eh, le, le farmacie e le parafarmacie, faccio un semplifico, cioè dove si può andare con la, con la ricetta e, e, e dove può essere prescritto scuso, un farmaco, invece dove, dove non è possibile. E, magari questo sarebbe bello fare una, un webinar apposta perché si sta discutendo come importare i dataset delle farmacie del ministero e si sta lavorando per eh, pulire queste, queste informazioni prima di importarle in OpenStreetMap però un, un lavoro che può essere fatto da chiunque se uno conosce la, la farmacia del proprio quartiere della propria area può controllare se il non c'è e magari aggiungere dei tag, eh, dei tag importanti per, per arricchire l'informazione. Così come i numeri civici. Eh, L'indirizzo con il numero è un'informazione di base, utile per qualunque cosa eh, e anche in caso di emergenza. Mm, spesso non ci sono, eh, anche qui ci sono dei dati eh, che i comuni o le regioni a volte pubblicano con delle incompatibilità di licenze che sono da gestire in un certo modo, ma chiunque di noi può eh, aggiungere il proprio indirizzo per esempio eh, con il, il, le chiavi e i valori che sono descritti sul wiki di OpenStreetMap a questo link o anche quelli della propria via in modo abbastanza semplice, anche senza uscire a mappare, cosa che adesso appunto non si può fare. E vi aggiungo anche questa informazione che magari è utile eh, soprattutto per le attività commerciali mh, per promuovere la propria attività commerciale o per indicare. Eh, per aggiungere un street map delle, eh, dei bar, dei negozi, dei ristoranti, anche che voi conoscete, c'è un'interfaccia abbastanza semplice in questo sito eh, nella quale si eh, naviga sulla posizione di interesse, si aggiungono, di, è un forum semplificato in pratica, di quello che si può fare comunque all'interno dell'editor dell più complesso che vi ho fatto vedere prima. Si aggiungono informazioni eh, semplificate sul nome, la tipologia, il numero di telefono, l'accessibilità, vedete che qui sotto c'è anche un, uno spazio per la consegna, quindi quei delivery, e poi si, si carica in OpenStreetMap. Questo eh, è un form semplificato che non richiede la registrazione, quindi può essere anche consigliato a chiunque abbia un esercizio commerciale o voglia contribuire in modo agile, perché non inserisce l'elemento direttamente in OpenStreetMap, ma crea una nota che poi, in quel punto, con quei tag, che, che qualunque mappatore più esperto vede, Può vedere e quindi può inserire eh, in modo più completo. Quindi è una modalità semplificata per aiutare le persone a inserire facilmente informazioni su OpenStreetMap. E, mh, finisco con eh, una slide su dove si possono ottenere maggiori informazioni. Ho delle varie guide che esistono. Ho inserito il link a questo Learn OSM, OpenStreetMap. In italiano, ma ci sono anche in altre lingue, e contiene un sacco di informazioni utili per iniziare a esplorare questo mondo. C'è la mailing list, eh, la lista delle mailing list globale, e anche il link alla mailing list italiana, Talkit, nella quale eh, si discutono cose generali, cose molto dettagliate e complesse, cose molto invece partecipative, quindi è un buon canale per conoscere chi ci lavora in Italia e gruppo Telegram eh, nel quale si può essere una discussione più agile. Eh, vi, vi, vi dico che il gruppo Telegram in pratica eh, una volta che ci si iscrive si viene invitati a, a quello ufficiale in modo da evitare eh, ingressi eh, elevati di, di spam sul gruppo. E questi sono i miei contatti. Adesso vi copio anche in chat il link della, di questa presentazione che potete sfogliare online. e Blocco la, la, la condivisione dello schermo, e vi ringrazio e lascio, lascio il campo alle domande, o interventi, o curiosità. Sì, sicuramente grazie. Eccomi qua, eh, ho appena copiato scopri. il, il link, adesso mi, sulla chat della presentazione, adesso mi zittisco e vi ascolto. Guarda, sicuramente c'era Ferdinando che si era già prenotato in, in chat. Poi non, magari darei la precedenza a lui, poi se c'è qualcun altro certo. che vuole fare domande, chiederei magari di prenotarsi in chat, così magari facciamo a turno. Ho qua ad esempio Grazie, Francesca. che vuole intervenire, per cui magari prima Ferdi e poi eh, andiamo con Stefano. Bene. No, stavi, stavi parlando praticamente di, di OpenStreetMap e eh, i dati da Google Maps, ma in che misura è, eh, diciamo, vietato prendere i dati da Google Maps? Dati come l'indirizzo... In le... Ok, ehm, non so se si è interrotta la domanda, comunque quello che ho capito è, ho accennato a, a Google Maps e OpenStreetMap, quello che dicevo è che eh, le policy di utilizzo delle mappe di Google Maps, Google Earth, non permettono di eh, estrarre informazioni per essere utilizzate per qualunque scopo. Per scopo personale uno può utilizzarle per farsi il suo percorso, la sua mappa, eccetera. Non si possono utilizzare in OpenStreetMap perché OpenStreetMap ha una licenza di un certo tipo che chiede a chiunque le riusi... Però dico, in che misura... Eh. Può essere coperto da licenza di Google Maps un dato come l'indirizzo di, di un posto? No, allora, eh, hai ragione. Se andiamo nel dettaglio sul tipo di licenza, mh, mh, non, eh, non, non è che copre il dato dell'indirizzo. Quello che consiglio, l'indirizzo è anche un caso un po' particolare, però quello che consiglio è di eh, inserire informazioni in cui si è sicuri di poter dire, ok, lo inserite... Per conoscenza personale, per survey, o da un dato che me lo permette di fare, da un dato aperto. È una questione, hai ragione, Ferdinando, che potrebbe essere approfondita e anche dibattuta. In questo caso ho semplificato molto e è un consiglio in generale, insomma, di non utilizzare Google Maps per derivare informazioni. E... Sai, sai, benissimo, scusa Alessandro, puoi ah. ripetere almeno? Allora io ti stavo sentendo un po' per e vuoi che ripeta cosa in particolare? No, non so se sono solo io, però io l'ultima risposta la sentivo un po' confusa, non l'ho sentita bene. Ok, ri, riprovo allora. Eh, ripetevo solamente che. Ora. Ok, ripetevo che ehm, sulla questione di poter assegnare un copyright a un indirizzo civico, eccetera, eh, se volete, si, si rende complessa la questione però il consiglio in generale che volevo passare è quello di utilizzare come fonti per la propria mappatura in OpenStreetMap o dei dati eh, che si sono rilevati direttamente o da fonti pubbliche, ma eh, di non utilizzare dati che hanno dei, dei vincoli di eh, copyright. Sulle licenze, se volete, è ancora più complicato, perché anche le licenze aperte come eh, le Creative Commons, a, ehm, con richieste di attribuzione, hanno delle incompatibilità formali con eh, la licenza di OpenStreetMap. ma non vorrei approfondire troppo questo aspetto, insomma. Va bene, va bene. Grazie, Alessandro, Grazie, Ferdi. Ok, c'era Stefano che voleva intervenire, Stefano Campus. Ciao a tutti, ciao. E per chiudere un secondino la, la, la, la, la domanda di Ferdinando, forse posso aggiungere che effettivamente non stai prendendo da Google il tuo indirizzo, ma è già il frutto del loro lavoro, e quindi è, non è un dato grezzo, ma è un dato già elaborato, quindi di fatto il fatto che sia lì è già il frutto del loro lavoro, secondo me. Volevo chiedere a Dale uh, due cose più geografiche, che magari però possono interessare anche chi comincerà, come me, a mettere dei punti. Volevo chiederti, hai spostato il negozio che conoscevi, eh, Dentro il poligono o linea chiusa dell'edificio, um, dell la seconda domanda era se io volessi aggiungere un indirizzo slegato da un, da un negozio, quindi semplicemente sono, sto mappando e so che Corso Inghilterra 17 è più o meno qui, ho visto che l'hai spostato dal, diciamo, dal grafo, dall'asse stradale e, e l'hai messo da un'altra parte. Eh, dove si devono mettere in corrispondenza del bordo del, del poligono oppure sono proiettati sul grafo come, come, come si posizionano i, i, questo, i, i per poi poter fare routing no, questa è un'ottima domanda Stefano anzi mi ero segnato di accennare a questo aspetto durante la presentazione quindi lo riprendo assolutamente volentieri allora mh, per, per consuetudine Almeno in Italia, per, dopo le consuetudini sono diverse, quindi mh, anche i, i vari mappatori hanno delle modalità diverse di mappare. però per quanto ne so, per consuetudine un uh, negozio viene mappato come un punto in corrispondenza del, di dove si trova eh, sulla pianta vista dall'alto. Quindi, in questo caso, il negozio sicuramente non è in strada, e quindi l'ho spostato all'interno dell'edificio che, che lo contiene. E, e si può. È consuetudine assegnare l'indirizzo direttamente al POI, al Point of Interest che rappresenta il, eh, il negozio. L'indirizzo singolo eh, di solito si mappa indipendentemente, hai ragione, e eh, in Italia, eh, credo non sono un esperto, ma credo che siano le regole di mappatura dei civici: si pone lì dove c'è la targhetta che indica l'indirizzo. Okay? Quindi eh, solitamente sul bordo, quindi sulla linea del bordo dell'edificio, lì dove c'è eh, la targhetta che indica l'indirizzo, perché quello fa riferimento. In giro per il mondo non è così, dipende dalle regole nazionali. Quindi solitamente si aggiunge un altro punto, l'avrei potuto, l'avrei dovuto fare, nell'esempio che ho fatto prima, si aggiunge un punto sul bordo del, del, dell'edificio dove all'interno c'è il negozio, in corrispondenza di dove c'è la porta, di dove c'è la targhetta, e si, aggiungo, si aggiungono i campi specifici relativi all'indirizzo quindi la, la via e il numero magari anche il CAP, la, la città viene suggerito di default da, dagli strumenti di editing però questa è la modalità eh, usuale in caso per esempio di case singole dove c'è una recensione esterna eh, se c'è il numero fuori di solito si mette sulla recensione e non sulla casa mm, se vedete in altre, in altre situazioni eh, o negli Stati Uniti non so, forse anche in Germania non, eh, spesso si associa il numero all'edificio stesso in Italia no, lo si mette lì dove c'è la targhetta che indica l'edificio l'indirizzo specifico quindi se, il, quindi se il civico fosse, fosse già esistente l'indirizzo come entità se avrei dovuto prendere il negozio e spostarlo in corrispondenza del, del, eh, del, dell'indirizzo o è un'associazione poi tra virgolette, topologica che eh, il sistema fa da solo? No, quando si mappa un negozio, eh, ripeto più chiaramente quello che dicevo prima, ha il suo punto indipendente. Eh, quindi eh, se c'è eh, un negozio all'interno dell'edificio, c'è un punto all'interno dell'edificio con le informazioni relative al negozio e anche l'indirizzo, se vogliamo, e c'è un punto sul bordo dell'edificio con eh, l'indirizzo specifico. Quindi si separano le due informazioni solitamente, perché, perché se, se, se cambia il proprietario, il tipo di attività, non vai a modificare il, il, eh, il nodo che rappresenta l'indirizzo, ma eh, applichi la storia delle, dei cambiamenti solamente al, al negozio, che cambia nome, che cambia proprietà, che cambia orari, perché in Open Street, ogni modifica è relativa all'elemento geografico, si può tracciare, cioè c'è la storia di tutte le modifiche. Quindi la modifica dell'indirizzo, delle informazioni dell'indirizzo e per esempio del proprietario del negozio o dell'orario di apertura eh, se rimangono separate è più facile tenerne traccia e ed editarle. Grazie, chiarissimo. Grazie. E allora Alessandro, eh, io in coda ho una domanda da Francesco Ardini, Supercilum e poi ho una domanda da Rossella, quindi andrei prima con Francisco e poi Rossella e anche Andrea Borruso. E poi c'è un'altra persona che credo si sia prenotata che però non ha un nickname, e per cui adesso intanto andrei in ordine con Francesco, Rossella e Andrea poi se c'è qualcun altro eh, se, se vuole scrivere in chat il suo nome così me lo, me lo appunto Sì, grazie allora chiedo scusa se è una domanda che forse eh, tratta un aspetto di Open Top che non è stato mh, diciamo affrontato in questa presentazione comunque molto interessante sulla, sulla ricerca delle nella casella di ricerca io ho notato spesso che ci sono che non funziona proprio benissimo sapere se è una cosa se è un aspetto eh, diciamo noto ai, agli, agli editor della, della comunità di open street map se si sta facendo qualcosa per migliorarlo o meno faccio un esempio io cerco salita santa caterina genova non trova nessun risultato perché è salita di Santa Caterina, e però capisco che non lo trovi se è quello corretto, però, almeno dire, eh, sono state trovate come stato trovato questo elemento che potrebbe essere eh, una cosa del genere, eh, potrebbe essere, certo. Sì, sì, la domanda la, la comprendo e il problema è conosciuto. Ed è un problema che non riguarda il dato in sé, ma come, come dicevi tu, lo strumento che è Team, che permette di fare routing eh, nell'interfaccia nell di default di OpenStreetMap che è quella casella in atto a sinistra. Ci sono degli de, de, de algoritmi di routing che, che si basano sui su, su dati contenuti in OpenStreetMap più performanti con delle caratteristiche tecniche migliori che quindi fanno... Mh, scusate non, non so i termini precisi ma che è una specie di inferenza quindi indovinano meglio qual è l'indirizzo eh, questo problema è noto quindi anche se c'è eh, via Giuseppe Garibaldi se scrivi via Garibaldi spesso rischi che non te la trovi perché devi scrivere il nome completo questo è molto limitante per, soprattutto se si è abituati a, a, a cercare indirizzi in Google Maps che li trova quasi senza che tu li scrivi Um, si sta lavorando, è sicuramente un campo di, di, di miglioramento, però eh, ripeto, riguarda l'interfaccia di default: ehm, credo che prima o poi si, si cambierà o si permetterà di utilizzare degli algoritmi diversi che già permettono di ricercare molto meglio l'informazione eh, all'interno del database OpenStreetMap. Ehm non so dirti la prospettiva di solito bisogna giocare un po' con l'ordine o, eh, o mettere o aggiungere con informazioni per trovare la via giusta confermo, non, non ho una soluzione però è sicuramente uno dei problemi dell'interfaccia dell Vibnastro che lo rende un po' meno appealing di, di altre grazie Ok, allora, eh, adesso dovrebbe esserci Rossella, poi c'è sempre Andrea. Dopo Rossella abbiamo scoperto invece che l'ignoto era Daniele, quindi dopo Andrea eh, è prenotato Daniele. Prego. Rossella, credo. Sì, Rossella, ci sei? No, no. Eh, ah, non, riesce, non riesce a farsi sentire. Vuoi scrivere a Rossella la domanda che la leggo io? Eh, è molto lunga. Eh, magari allora intanto Andrea, fai tu la tua domanda, così intanto Rossella ci scrive nella chat la sua e poi la leggo io. Eh, inizio da ringraziarvi, dal saluto Alessandro per ringraziarlo. Eh, due domande, una rapidissima e... Eh, sulla faccenda di poc'anzi dei negozi, quindi se non c'è né negozio né civico, essenzialmente devo mettere diciamo, due pallini per semplificare: uno per il civico uno, uno per il negozio. E invece la seconda è un po' più larga. Eh, è, una, è una riflessione, volevo un parere, Alessandro. Eh, in casi come questo, eh, legato ai negozi che fanno domicilio in questo, in questo momento legato al coronavirus, eh, creiamo un'informazione che può essere molto utile per appunto creare la mappa della propria città eh, con, le, con i negozi che fanno un servizio che in questo momento è molto utile, stamattina ho fatto quasi due ore di fila al supermercato, e sarebbe stato comodo pensare anche a una consegna a domicilio. Mi chiedo, eh, se io aggiungo oggi l'informazione su un negozio, un negozio che io conosco, eh, di cui ho letto delle informazioni ben chiare scritte sul, sul sito di un negozio faccio bene a, a riferire questa informazione se domani cambio un'idea, io però non lo so eh, in situazioni critiche come queste eh, può sempre, come dire, è chiaro che è bene che eh, non ci sia zero ma ci siano delle informazioni però queste sono informazioni che forse richiederebbero un po' di più una certificazione di manutenzione. Che cosa ne pensi? So che non c'è la soluzione, ma in generale come, come tema, diciamo, è una, una riflessione, non, una, non è una provocazione. Grazie Andrea, tanto ti saluto molto volentieri anch'io. Penso che è la prima volta che ci sentiamo anche con la voce. Sì. <ride> Ascolta, no, sul primo punto eh, sì... Quindi eh, se non c'è nulla, eh, io metterei un punto all'interno dell'edificio eh, per il negozio con le sue caratteristiche e eh, un punto sull'ingresso uh, dove c'è la traghetta diciamo, del numero civico per, per il civico. Riguardo la seconda domanda, che sì, è sicuramente più ampia, diciamo che un po' tutte le informazioni avrebbero bisogno di una garanzia di aggiornamento, eh, di, di, di, di attenzione, di, eh, di costanza nel, nel controllo eh, perché eh, anche eh, i, i negozi stessi cambiano ehm, se è stato inserito dieci anni fa il nome di un negozio o l'indirizzo web molto probabilmente potrebbe essere cambiato sia il tipo di negozio che il nome, che il proprietario, che tante altre cose e su questo non c'è garanzia eh, e dipende molto dalla da presenza di una comunità nel territorio e in questo caso ragione, è una situazione un po' più critica, un po' più specifica e proprio per questo l'atteggiamento e il, i suggerimenti che sono arrivati un eh, po' adesso sono quelli di eh, limitare l'editing a informazioni che sono certificate da qualcuno, quindi siti dei comuni di tracciarle in qualche modo e mh, mi verrebbe da dire eh, che chi inserisce queste informazioni in questo contesto molto specifico si prende in autonomia diciamo la responsabilità di, di controllarle e di aggiornarle a, a fine emergenza. Questa è una, è una regola, se vuoi, un po' ovvia e anche un po' ingenua, eh, però credo che a livello di comunità in questo caso... Eh, la, il tracciamento che sto cercando un po' di fare in autonomia ma che si può coordinare anche meglio a livello di comunità italiana sarebbe quello proprio di tenere traccia di dove e chi sta facendo degli edit specifici eh, relativi al coronavirus e in modo che alla fine dell'emergenza si possa ritornare ai valori precedenti se è così che si deve fare oppure semplicemente eh, confermare eh, le informazioni che sono state inserite. Personalmente, cioè in comuni piccoli, come, come quello dove vivo io, mh, ho in mente già di dire, ok, alla fine magari chiamo <ride> o quelli che, che conosco, anche che posso chiedere, mh, mi fa piacere che rimanga il numero, eccetera. Con comuni più grandi, credo che una, un accordo o con, con, oh, un contatto con il comune chiedendo è ancora valida questa lista sì no e quindi delegare il comune anche con la sua autorità a dare informazioni di qualità relative a, queste, a questi dati inseriti non è una risposta definitiva ma diciamo che una consapevolezza sia di chi inserisce le informazioni di tenerle aggiornate e di controllarle dopo sia della comunità e, di, e con interazione anche verso i comuni potrebbe coprire abbastanza bene queste esigenze grazie Ok, allora eh, nel frattempo Ross dovre Rossella scusate, Ross, dovrebbe aver sistemato la questione del microfono, giusto Rossella? Confermo, mi sentite okay. Allora Rossella, poi ci sono Daniele e Giulia e poi appunto magari chiuderei le domande, mh, insomma perché mi sembra, non voglio smorzare il dialogo ma non voglio neanche tenervi qua eh, e tenere qua Alessandro eh, tutto il pomeriggio però comunque ehm, Alessandro ha lasciato la sua mail e poi ehm, vi diamo anche i nostri contatti eh, qualora ci fosse qualche argomento che non, che non siamo riusciti a coprire scusa Rossella vai pure grazie io volevo fare una domanda veloce sui civici. Eh, nella mia città esistono i civici neri e i civici rossi, e quelli rossi diciamo sono legati ad attività commerciali, quindi eh, supermercati alimentari, fruttivendoli e farmacie. Esiste un modo per distinguerli in no? Open Street Map? Eh, allora. Uno cioè non ho mai sentito questa differenza, quindi, lo dico da ignorante, nel senso non che e quindi non so bene come gestirla. E penso che il civico debba essere comunque unico, magari una facilitazione visuale. E, se c'è una differenziazione, in teoria eh, dovrebbe poter essere magari rintracciata dal tipo di attività connessa col civico. Però, mh, guarda, no, non lo so assolutamente, non ho mai mh, sentito questa differenziazione formale e in un per non l'ho mai incontrata, quindi per adesso posso dirti solo questo, no? Non lo so. Ok, grazie. Ok, Daniele, ci sei? Sì, mi sentite? A te la parola. Sì. Ok, innanzitutto, ciao a tutti e grazie per... Uh il webinar è stato molto utile anche se molte cose già le conoscevo però fa sempre piacere eh, imparare qualcosa di nuovo ehm, io volevo chiedere una curiosità e poi anche una cosa magari forse anche un po' troppo avanzata però mh, anche quella è un'altra curiosità ehm, la prima è questa visto che esistono già mh, tra le vestizioni di base diciamo una mappa dei trasporti e una mappa umanitaria se Magari non sia il caso per, per questa emergenza, eh, arricchire una delle due o farne una, una nuova in cui vengono evidenziati tutti quei servizi che fanno ad esempio consegna a domicilio o, o la presenza di farmacie o, o tutto quello che può essere utile per questa emergenza. Eh, mentre la seconda domanda, eh, curiosità più che altro, eh, utilizzo... Adesso ultimamente un po' meno, però ho utilizzato i dati di OpenStreetMap per fare analisi sui eh, tracciati stradali, mi occupo di cartografia quindi eh, utilizzo molto questi dati eh, e uno dei problemi che, che incontro sempre è quello che le strade non, non finiscono negli incroci per cui spesso devo fare questa correzione perché altrimenti poi le analisi che faccio non, non, non sono veritiere. e eh, e quando mi capita di mappare su OpenStreetMap una correzione che, che faccio sempre, insomma, quando mi ci trovo la faccio. Vorrei sapere se, se c'è un modo in automatico per ottenere questi dati, soprattutto dei reticoli stradali, stradali tagliati, interrotti in corrispondenza dei nodi. Grazie. Ok, grazie Daniele. Allora, ehm, riguardo la, al, prim, al primo elemento. Ehm... Esistono vari flavor, varie, varie tipologie di, di mappe, di rappresentazioni, come dicevo all'inizio, di OpenStreetMap, e, e potenzialmente si possono, eh, si potrebbe creare, un, come c'è la una mappa che evidenzia gli elementi all'interno di OpenStreetMap eh, relativi al supporto umanitario, come dicevi tu ci potrebbe anche essere una mappa eh, che rappresenti tutte le informazioni relative al coronavirus. È, è più complesso perché è la, non è standardizzato il tipo di informazione, oppure quella del delivery, ecco, eh, si potrebbe fare, si può fare, se, se qualcuno ha la, le capacità, eh, ha un server che permessa, permetta di caricare il tile, eccetera, eh, si, si può fare e si fa ed è un, un supporto utile. Ci sono uh, varie uh, mappe che fanno vedere um, cose diverse. Quella dei delivery è un, probabilmente da qualche parte c'è la possibilità di attivare il... il um, che sia um, una, una cosa molto specifica e eh? quindi forse più che a livello italiano globale, è giusto anche tenere traccia a livello locale di quello che si sta aggiungendo, proprio perché la fonte dati è principalmente quella delle amministrazioni locali. Non so se ho risposto in tutto e per tutto. Comunque, eh, riguardo al secondo invece, i tracciati stradali, cioè se delle strade che si incrociano non condividono un nodo, c'è un problema topologico e, ed è giusto correggerlo. Quindi OpenStreetMap prevede che eh, le strade finiscano o finiscono nella realtà, e quindi è giusto che ci sia un punto che non continua, e se incrociano altre strade o si intersecano con altre strade, dovrebbe esserci un nodo comune.